avevamo no, un promesso e l'abbiamo mantenuto, quando lo, lo abbiamo detto ci prendevano per folli perché la demolizione del ferro di cavallo eh, è l'atto finale di un'attività che ha prima eh, visto liberare quasi 80 eh, immobili e eh, ricollocate in appartamenti migliori, nel frattempo ristrutturate e resi agibili circa 70 famiglie. Eh, poi siamo andati alle gare di demolizione, parte la demolizione e poi ci sarà la ricostruzione dei luoghi eh, e delle abitazioni. Quindi Un'operazione che ci attendiamo da 25 anni, si sono alternati più governi di centro-destra e di centro-sinistra, comunali e regionali, quindi è la fine di un percorso che è iniziato molto tempo fa e di cui sono molto contento. Non, non credo che, nel, che a Villa del Fuoco le Forze dell'Ordine non abbiano cercato di tutelare al massimo la, la sicurezza di tutti. Diciamo che i luoghi devono essere vissuti e quindi è giusto che qui venga un presidio della Polizia Municipale, che venga la sede dell'Ater, eh, che le abitazioni vengano date a categorie in difficoltà ma che non devono essere per forza indigenti totali, pensiamo alle nuove povertà. Eh, quindi anche la tipologia di assegnazione di questi immobili contribuirà a renderli maggiormente sicuri. Senza, i nostri, senza le nostre leggi non sarebbero mai arrivati e riconsiderati i finanziamenti che abbiamo ulteriormente trovato o ereditato dalla precedente amministrazione regionale del Presidente D'Alfonso. Noi li abbiamo salvaguardati, indirizzati ed oggi finalmente vengono utilizzati.